Quello che vi propongo oggi è un esercizio che aiuta a sviluppare la capacità della mente di osservare ininterrottamente un fenomeno anche quando questo fenomeno sta decrescendo di intensità, anche quando questo fenomeno sta per finire. Questa qualità della mente, questa attività della mente viene chiamata vicara, in pali che è l'antica lingua attraverso la quale eh, ci sono stati tramandati molti dei testi eh, della tradizione buddista. Quando un fenomeno eh, arriva nella nostra coscienza, che può essere un suono, eh, una sensazione di altro tipo, qualcosa che vediamo, la nostra attenzione subito si dirige verso questa cosa. Questo dirigersi dell'attenzione verso qualcosa un'attività della mente che si chiama bitacca, sempre in pali. Poi, se l'attenzione rimane su quell'oggetto, questo è vichara, Appunto, quello che ci proponiamo di sviluppare, perché mantenere l'attenzione su un fenomeno, anche quando diventa eh, sempre più esile nei confronti dei nostri sensi, è una capacità della mente molto sottile e molto utile per capire eh, come funziona la nostra mente e quindi di conseguenza come funziona la realtà proviamo questo esercizio, adesso ascolteremo il suono di una campana tipicamente un fenomeno che decresce fino ad arrivare a zero vediamo eh, se riuscite a mantenere l'attenzione per tutto il tempo la stessa attenzione fino alla fine siete riusciti a mantenere l'attenzione costante per tutto il tempo anche quando il suono era molto esile? Può darsi di no, ma questo qui è piuttosto normale. Del resto possiamo provare tutte le volte che ci pare questo esercizio. Alla prossima volta.